In alcuni casi mh, possiamo pensare di voler diversificare il percorso dell'utente che sta rispondendo al nostro test o al nostro sondaggio a seconda delle risposte che dà. E in questo caso allora possiamo utilizzare l'opzione che troviamo qui in alto a destra per prima, che si chiama ramificazione. Clicchiamo, vediamo che ci si apre eh, una nuova... Mh, eh, pagina con tutte le nostre domande dove possiamo inserire un percorso diverso da vai a domanda successiva quindi per ogni domanda eh, il percorso naturale prevede poi il passaggio alla domanda successiva mentre qui abbiamo la possibilità di andare di far saltare una domanda diversa la cosa eh, particolarmente interessante avviene però nelle domande a scelta quando eh, l'utente ha diverse opzioni eh, prefissate, predefinite a disposizione ed è eh, quindi possibile diversificare il percorso eh, in modo mirato a seconda dell'opzione selezionata dall'utente. Eh, supponiamo per esempio che in questa domanda dove io chiedo qual è la formula per calcolare il volume del cilindro io voglia ehm, dare una seconda chance diciamo un'occasione di riflessione agli studenti che sbagliano e che quindi danno una di queste tre risposte allora cosa posso pensare di fare di inserire un'ulteriore domanda tra la quarta domanda, che è questa, e l'ultima, che è la quinta, dove appunto do loro questa seconda chance. Quindi chi risponde correttamente andrà alla domanda 5, che è l'ultima, esprime in termini geometrici, che in questo momento è la successiva, ma fra poco non lo sarà più, quindi vado a selezionarla proprio identificandola con il testo della domanda, mentre eh, chi risponde in modo errato andrà la domanda successiva che adesso vado a inserire torniamo quindi indietro vado alla domanda in questione la seleziono la domanda che voglio inserire adesso eh, è del tutto simile a questa quindi invece di stare a ridigitare tutto quanto ne creo semplicemente una copia. ok vedete che adesso me l'ha duplicata Qui vado a modificare leggermente il testo, quindi dico attenzione, rifletti eccetera eccetera e ehm, inserisco un'immagine che li aiuti a riflettere. Ok, ne avevo trovata una qua in fondo, eccola qui, la aggiungo. E a questo punto eh, ho, ehm, ho la domanda. Eh, cosa succede? Che siccome ho fatto una copia, anche in questa domanda risulterà una ramificazione ehm, che non crea problemi perché chi risponde correttamente salta alla domanda e esprime in termini puramente geometrici. Chi risponde ancora in modo errato a questo punto è un recidivo e lo abbandoniamo al suo destino e va comunque alla domanda successiva. Quindi non crea problemi però eh, comunque vado a eliminare, quindi torno su ramificazione e in questa domanda qui torno a selezionare tutto con domanda successiva, quindi elimino la ramificazione, mentre la lascio sulla domanda 4. Vediamo che effetto fa questa ramificazione andando sull'anteprima, quindi salto subito alla domanda 4, in questione vedete che quando arriviamo alla domanda in cui ho inserito la ramificazione eh, cosa succede? che le domande successive non sono visibili diventeranno visibili soltanto nel momento in cui si seleziona una risposta se, ris se seleziono la risposta corretta si sì, verrà visualizzata l'ultima domanda, quella dei termini geometrici se invece seleziono una qualunque delle tre risposte errate mi verrà visualizzata la domanda diciamo, di supporto, quella che dà la seconda chance e successivamente l'ultima domanda.